e a negazione u con dieresi apostrofo chiocciola x1 con dieresi e o barrata l t o barrata di u con dieresi 1 barra 4 chiocciola 4 negazione chiocciola 0 grado chiocciola, x1 t7 barra verticale dollaro a condieresi copyright grado cgv et islandese o con accento circonflesso grado ta negazione u condieresi apostrofo u condieresi negazione o et, islandese 8 tx barra rovesciata o barrata o e barra verticale a condieresi. e a negazione u con dieresi t 8 et islandese o e apostrofo a con dieresi 2018.2.7./t1 copyright news1 o e a con dieresi 0 0 grado @x1taxax et islandese 0 et islandese sottolineatura g sottolineatura sottolineatura 44 O barrata oeo con accento circonflesso 0 et islandese 5 ai lunga di O con accento circonflesso TH di I et islandese OE apostrofo dollari PIA con dieresi Axe barra verticale U con dieresi barra verticale et islandese 2-3. di U con dieresi 1 barra 4 o con accento circonflesso U con, con accento grave 1 barra 2 et islandese barra rovesciata. E a negazione U con dieresi e Y con accento acuto 00 negazione. U con con accento grave etislandese tt minore di grado negazione o y con accento acuto 00 negazione U con dieresi x o con tilde chiocciola t grado i con, con accento acuto di chiocciola x1 tt grado barra verticale o con tilde barra verticale barra rovesciata p per cento t a con, con accento acuto di chiocciola 1a chiocciola 14 barra verticale barra rovesciata con dieresi.